Ciao a tutti, oggi prepareremo i pandorini veloci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, fegola di patate, lievito per dolci, vanillina, aroma di pandoro, olio di farina di tipo 00, latte e uova. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, E le uova e li facciamo montare per sei minuti a velocità 4 aggiungiamo il latte l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 aggiungiamo la farina la fecola, il lievito, l'aroma di pandoro e la vanillina ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 Il composto è pronto, versiamolo all'interno dello stampo per pandorini leggermente unto, riempiendoli fino a metà. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 ⁇ gradi per circa 30 minuti. I pandorini veloci sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dallo stampo. pandorini veloci. Grazie e alla prossima ricetta!